Come mai non conosco vegani, fruttariani in terapia intensiva? Eppure stiamo parlando di più di un milione di persone che vivono in Italia, no? Fonte, fonte Orispes, 2, più del 2% di, di vegani in Italia. Non, non ci sono vegani in terapia intensiva, non ho mai sentito. Un milione e passa di persone, un milione e trecentomila persone. E Allora, forse, che eh, chi è che ha difese immunitaria puttane? Chi è? Chi ha cattive abitudini? Chi introduce nel proprio sangue schifo? Delle schifezze? Chi fuma? Chi si alcolizza? Chi mangia cadaveri animali? Chi mangia fritto? Chi beve il caffè? Fatemi capire, mi fate capire, perché un milione di persone che si autoregolamentano nella medicina preventiva, vegani, fruttariani, devono subire le conseguenze di tutti quelli che introducono nel sangue la merda, perché quello che respiri, quello che fumi, quello che mangi, va in circolo nel sangue, va in tutte le cellule. Pensate che le cellule, alcune sì, alcune no, in tutte le cellule, in particolare quelle neuronali, e dato che se mangi merda, hai la barriera ematoencefalica a puttane, vuol dire che le tue cellule neuronali si pigliano un sacco di merda. E qual è la categoria lavorativa più malata, con più malattie, secondo le statistiche? Anzi, partiamo da quella con meno malattie. Guarda caso sono i giardinieri che vivono in contatto con la natura, dato che il verde aumenta le difese immunitarie. E qual è quella con più malattie? Ma guardate i medici. I medici, che per lo più sono anche ipocondriaci. Com'è che la categoria con più malattie, la categoria lavorativa con più malattie, sarebbe quella che dovrebbe curare le malattie? I medici? Ma come stiamo messi? Ma come state messi? I medici che nella comunità scientifica sono considerati lo zimbello della comunità scientifica, chimica, fisica, agraria, ingegneria, architettura. Non raccontano le barzellette sui carabinieri, raccontano le barzellette sui medici. E non dicono c'è cioè, un italiano, un francese, un americano per raccontare una barzelletta, dicono c'è cioè, un medico, un chimico, un fisico. E guarda caso è sempre il medico quello che fa la figura del, del, di colui che ha un indice Rc non molto buono. Ripet ribadiamo cos'è l'indice Rc, l'indice di ritardo cognitivo, il ritardo cognitivo, cioè la capacità logica non molto elevata. Dato che ora va molto di moda l'indice Rt, guarda caso Rt, ritardati forse vuol dire, non lo so cosa vuol dire. Tanto che l'unico numero che conta è il numero dei posti di terapia intensiva occupabili. E non ve lo dice nessuno. Invece vi raccontano tutte queste cazzate di que fatte col tampone, del tipo che ha inventato il tampone, che dice che non è un metodo diagnostico ma solamente di laboratorio. Mullins. Ci sta il video. Dove lo dice? Premio Nobel per aver inventato sto tampone. E invece che basarsi sul numero delle terapie intensive occupabili, anche lì poi molto opinabile, perché me l'hanno ridotte in dieci anni di un botto, di un botto, invece che basarsi su quel numero occupabili vuol dire che non solo c'è il posto, ma c'è anche il personale specializzato per quel posto, basta che ci sia il posto. Ma ve lo immaginate il ministro Speranza che capisce la differenza fra indice RT, indice RC, posti di terapia intensiva occupabili? Con quella faccia lì non so com'è l'indice rc del ministro speranza che cazzo ha fatto nella sua vita il ministro speranza perché ministro della sanità da dove cazzo arriva da bah, forse perché amichetto dei cinesi arrivando lui da, dal partito comunista no cinesi che hanno la bandiera 5 stelle esattamente come in grillini guarda caso che sono molto in sintonia sulla via della seta di stoca stoca Stoca, stocastica, diciamo. Come mai? Lombrò, come mai, eh, per esempio, non è ministro della, della sanità, avrebbe dovuto essere Bonafede, no? Se, se guardiamo le facce, certo, eh, è una bella lotta fra Bonafede e Speranza, no? Ma forse perché il figlio del pluri omicida stradale Grillo è indagato per violenza sessuale. Che Bonafede nel Conte 2 non è passato a alla sanità ma chi lo sa e, quindi abbiamo detto che i medici sono la categoria lavorativa con più malattie guarda caso dovrebbero curarle ma allora com'è possibile? come dire cazzo? No? mettereste un pedofilo a fare la sicurezza un asilo? mettereste un ipocondriaco a parlare di malattie in tv? mettereste, spaccereste un esperto di zanzare per un virologo con pubblicazioni su su microbiologia e virologia? Eh, mettereste il primario del più importante del più grande ospedale di Milano uno che non ha le basi dell'influenza, che dice che, che a marzo dice che, che per l'influenza SARS-CoV-2 l'Italia ha rischio zero? Tra l'altro in sintonia con Burioni che lo dice a febbraio? Mettereste? No, non sono cose possibili, no? Un pedofilo non può fare la sicurezza a un asilo. Un ipocondriaco non può andare in TV nella TV di stato a mamma rai, come dice Giorgio Calabresi, quello della scienza, quello della scienza. Non è possibile, no? Come non è possibile? Invece sì, Burioni, ipocondriaco conclamato, conclamato, ma l'ipocondria no, è una malattia. Una malattia, una malattia psicologica molto grave. Un ipocondriaco va a parlare in TV di influenza di una malattia è la gente che ascolta un, un, un ipocondriaco che parla di malattia ma del resto la gente ascolta pure ma è vero no che un primario di infettivologia parla di una influenza dicendo che è a rischio zero un'influenza quando la normale influenza che è meno contagiosa del SARS-CoV-2 fa 6 milioni l'anno di contagi in italia non è possibile eppure è successo Giorgio Galli prima di infettifologia all'ospedale Sacco di Milano, a marzo dice per l'influenza cinese questa qua nuova non c'è rischio zero a marzo A febbraio brava io con Burioni allora pure questo qua è ipocondrigo no, sono tutti ma sono tutti i i medici ma che ha sordi nel matto immaginario in realtà è <ride> l'acqua di rose Può uno esperto di zanzare uno zanzarologo parlare con zero pubblicazioni in dieci anni di virologia e parlare di questa pandemia? No, e invece questo crisanti che sembra uscito da Crisantemo, il film Delino Buffy, all'Antonio del Pallone, parla, parla. Ma poi, voglio dire, non ci vogliono titoli per parlare di cose specifiche, il titolo serve per fare un concorso per titoli. Il titolo di avvocato serve per parlare davanti a un giudice penale. Il titolo di ingegnere edile serve per un, disegnare una casa, costruire una casa. Basta. Ma per parlare di un argomento specifico, puoi avere quattro lauree, puoi avere tutto tutti i titoli del mondo, ma se c'è un indice RC, cioè un indice di ritardo cognitivo molto alto, non ne puoi parlare. Puoi parlare solo del trono della De Filippi, di calcio o di altre puttanate. Ok? È molto semplice. Mentre uno che non conosce la materia, ma ha un normale indice, RC può sviluppare la materia e diventare un culturale della materia. Uno che ha quattro lauree, e ha tutta la materia memoria ma ha un indice RC ha un ritardo cognitivo molto elevato quello è quello rimane eppure eppure anche uno che ha una buona capacità logica ma è ipocondriaco ma ha un'emotività un molto elevata ma ha una rabbia ma ha una eh, qualsiasi malattia emotiva o eh, non ha un indice, ha un indice di RC Alto, quindi capacità logica bassa, non può parlare di argomenti specifici, zero specifici, zero. Non può, eppure lo fanno. E la gente li ascolta, ma allora la gente che li ascolta ha un indice RC a sua volta molto elevato. E voi direte, allora vabbè, è normale che, che vada tutto così. E allora mettiamo un pedofilo alla sicurezza di un asilo, se è normale tutto così. Se un ipocondriaco può andare in tipo a parlare di malattie, se un primario di infettivologia non ha le basi di un'influenza, dice che, che l'influenza molto contagiosa come questa no? ah, l'Italia a rischio zero, se uno zanzarologo può parlare di questa malattia Dimostrando dicendo che gli asintomatici sono molto contagiosi, ma mi spiegate che cazzo mangiano sti asintomatici? Com'è che non conosco un cazzo di vegano in terapia intensiva? Non c'è un cazzo di vegano in terapia intensiva? Come mai? Eppure parliamo di due, uno, due milioni di persone. Come mai? Me lo spiegate? Così come ci spiegate perché ci sono stati questi picchi in Lombardia, perché in realtà l'andamento dei morti la discrepanza forte è Bergamo-Brescia e tutto il circondario intorno a Milano, che guarda caso è pregno di allevamenti di animali che devono diventare cadaveri di animale mangiati da persone con un indice cognitivo molto, un indice, RC, un indice RC molto alto. Perché in 2020 ancora mangiare cadaveri di animale, quando 2500 anni fa le persone più intelligenti come Pitagora hanno spiegato benissimo che non si mangiano i cadaveri di animali, ma neanche gli stessi carnivori mangiano i muscoli, mangiano l'interiora piene di, di, di, di verdura predigerita. Pre no, spiegatemi, come mai tutto questo picco di morti da Lombardia, attorno a Milano, in particolare Bergamo-Brescia, zone dove le malattie respiratorie sono più elevate a causa dell'inquinamento provocato dagli allevamenti? E i picchi di Bergamo Brescia? Perché non c'è un cazzo di magistrato del cazzo? Non c'è un cazzo di ministro della minchia che, che indaga veramente non per le, le... che indaga per le problematiche di non efficienza di sto cazzo? La non efficienza in Italia, mi indaghi? C'è un dato conclamato che è tutto non efficiente in Italia? Mi indaghi su sta cazzata? Perché non indaghi sul perché hanno fatto... Cioè, guarda caso, perché non Brescia, gennaio e febbraio, hanno fatto a tappeto le... il vaccino per la meningite. Favorendo, quando si sapeva già da... dall'anno prima, questa influenza gira in Italia dall'anno prima. Se sì, il 31 gennaio il governo di sto cazzo. E eh, Beh, l'opposizione è ancora peggio, no, dato che non <ride> partiva. ma secondo me è possibile mettere un pedofilo che ha sicurezza di un asilo? È possibile che per un'influenza eh, venga chiesto di mettere gli asintomatici nelle residenze per anziani? Quando la malattia colpisce gli ottantenni? Il cosiddetto Covid, che è la malattia che deriva dal SARS-CoV-2, in quelle persone che hanno 3-4 malattie progresse, sono obese, diabetiche, e hanno e comunque... Hanno fumato, bevuto alcol e mangiato merda, il cadavere di animale, fritto, caffè e sto cazzo? Come, come, come? Come lo spiegate? Come lo spiegate? Come cazzo è? Che a Bergamo e a Brescia hanno fatto tutte queste vaccinazioni di, di meningite? portando così una comorbilità. Ma come? Il governo lo sapeva che il 31... De... Se, se, il 31 dicembre, se il 31 gennaio del 2020 fa una dichiarazione di emergenza, ponendo tutte le basi giuridiche di sto cazzo, con per i decretini con ritardo cognitivo molto alto, come cazzo è che non si è accorto cosa è successo a Bergamo e Brescia? Il governo già dal 5 gennaio ha provato che sapeva tutto, tutto. Quindi se lo sapeva il governo, che è arrivato ieri con decorenza, domani basta guardare le facce, e... vuol dire che se paghiamo i servizi segreti che si autoalimentano con le loro attività commerciali, vuol dire che il governo, dato che riferisce i servizi segreti, riferiscono al governo, a... al grillino Conte, riferiscono, che c'è la delega per i servizi segreti. Lo sapeva almeno da due mesi prima, no? Sa che cazzo li paghiamo a fare, quindi come minimo da novembre, che sapeva tutto, da che in Cina tutto già, da illo tempore, ok? Capito? Spiegatemi un po' queste cose. Com'è che è? non c'è un cazzo di magistrato, un cazzo di ministro che ci dice perché c'è questo picco Bergamo e Brescia, no? Come cazzo, eh? Tra marzo e aprile? Hm? Guarda a caso, allevamenti intensivi... E non ve lo dice nessuno. Con col vaccino della meningite, non lo dice nessuno. E adesso fatevi sto cazzo di vaccino. Se mangiate cadaveri, se siete vegani, non ne avete bisogno. Ma poi crea immunità perché Brock dice che non crea immunità. Non ci vuole Brock, dato che ha una mutabilità così alta. Che, che come cazzo fa a creare mutabilità se si creasse. Se si creasse eh, immunità, mi spiegate, perché ogni anno devono inventarsi il vaccino nuovo per l'influenza e guarda caso tutti quelli, tutti quelli che io conosco che se lo sono fatti hanno tutti avuto raffreddore influenza No, spiegate Spiegate, siete laureati in medicina? Mm. Siete la categoria con più malattie al mondo? E' mm. indice RC molto alto Siete lavorati in medicina è un indice RC molto alto C'è un cazzo da fare Siete lo zimbello di biologi? Chimici, fisici, matematici, pure da agraria vi pisciano in testa. Ben inteso che Pitagora 2500 anni fa pisce in testa a qualsiasi scienziato vivente in questo cazzo di pianeta. Pitagora 2500 anni fa, guarda caso, mette le basi poi a tutti i pitagorici. I pitagorici sono coloro che non mangiavano cadaveri animali. Capito? Ok? Perché si chiama cadavere in veterinaria, un animale morto, cadavere di animale, ok? E tutti i filosofi pitagorici erano vegetariani e vegani. E tutte le persone intelligenti susseguenti, successive a Pitagora, erano vegetariani e vegani. Guarda caso, il primo e ultimo medico della storia, il primo e unico medico della storia, Ippocrate, diceva che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Una cosa molto chiara, molto semplice, che solamente... Se hai un ritardo cognitivo molto elevato puoi non capire. Come cazzo è che i medici giurano su Ippocate? Non sanno neanche chi cazzo è Ippocate. I medici pensano che Ippocate sia il centravanti della longobarda dell'ino Banfi, da cui è uscito Crisante o Crisantemo, come cazzo si chiama. È chiaro? Giurano, fanno un falso giuramento su una persona che non sanno neanche chi cazzo è, dato che era un vegetariano, come tutti i pedagogici. Come cazzo è? E questi vanno in tv per le malattie? Ma allora è normale che un pedofilo fa la sicurezza all'asilo? Normale? Se per voi è normale un mondo così andatevene a fanculo. Se non è normale un mondo così, allora dovreste, dovreste, dovreste pensare che dobbiamo fare come negli Stati Uniti. Come dice San Marino, che ha avuto l'ottima idea di dire che eh, chi non si vaccina deve pagarsi le spese mediche. Bravi, bene, sì, ok, bene. Allora, tutti gli alcolisti tutti i fumatori, non solo si devono pagare le spese mediche presenti e future, ma tutte quelle passate con gli interessi. O tutti i mangiatori di cadaveri animali, tutti i mangiatori di fritto, tutti i bevitori di caffè, non solo si devono pagare le spese sanitarie presenti e future, ma anche quelle passate e pregresse con i cazzo di interessi bancari. Bancari. Ok? Sembra molto chiaro. Grazie a San Marino, Sappiamo che chi si autoregolamenta con una medicina preventiva, seguendo l'unico e ultimo medico, storia, primo, l ultimo, l ultimo medico della storia, facendo sì che il cibo sia la tua medicina, la medicina è il tuo cibo, chi si autoregolamenta non dovrebbe pagare l'assicurazione la, la, sanitaria. Dovremmo fare come negli usi, l'assicurazione sanitaria è aperta per fasce, la fascia più alta la devono pagare chi mangia, chi mangia cadaveri animali, chi fuma, chi si alcolizza, chi beve il caffè. Quindi, compresi i vegani che mangiano fritto, se mangiano fritto, bevono un caffè, fumano le sigarette, devono pagarsi la fascia più alta della situazione obbligatoria. Sanitaria. Come negli USA, grazie a San Marino, dobbiamo fare questa cosa qua. Sembra ovvio, no? Sembra normale. Se invece sei un vegano che non mangia fritto, non beve caffè, non si alcolizza, allora o devi pagare la fascia minima, o sei addirittura esente, vegano o fruttariano. È chiaro? Se no, ditemi su un milione di persone milioni di persone se l'influenza normale fa 6 milioni di, di contagi l'anno questa che dicono che è molto più contagiosa ha due caratteristiche molto più contagiosa e muta molto più velocemente quindi come cazzo fai a fare un vaccino su una roba che muta così velocemente boh cambia 30 basi su 3.000 ogni singolo contagio pensa quanti cazzo di contagi ci sono ipotizziamo 18 milioni di contagi no se quella, se quella normale ne fa solo 6 questa ne fa 18 24 30 continuano a dire la variante inglese di sto cazzo, la adesso, la variante americana, la variante inglese è 50% più quanto contagiosa, quella americana 50% più quanto contagiosa di quell'altra, quindi 50% del 50% del 50%, che cazzo, 30, 36 milioni di italiani, 42, 42 milioni di italiani hanno contratto sto cazzo di virus, bene, dobbiamo rivedere tutte le percentuali, non è un 0,25% di mortalità, per cento. più bassa allora, no? è così veloce nella mutazione, poi mi dite che cazzo di mascherine cosa servono, Se è se, 60 nanometri, 60 nanometri vuol dire 60 miliardesimi di metro, sto cazzo di virus, c'è una mascherina che filtra 60 nanometri, ma in quale paese, in quale pianeta, su Marte, pensate di vivere su Marte, andate su Marte, andate fuori dal cazzo però, cioè... È assurdo che nessuno dica che non, non c'è un cazzo di vegano in terapia intensiva. E non ve lo dice nessuno. Come sto cazzo di fatto di Bergamo e Brescia. Vaccinati sulla meningite. Comorbidità manetta, comorbidità, comorbidità, comorbidità. Il corpo secondo voi riesce a gestire la comorbidità, soprattutto se è intossicato? Se tu mangi merda, dalla mattina alla sera... Allora, favorisci il terreno per i batteri cattivi, per i virus, per le muffe, per i funghi, per tutto quello che può rompere il cazzo. Se l'ambiente è acido, favorisci non solo il cancro. A proposito, ma, mi raccomando, eh, pippatene delle carboni dalla mascherina. Anche voi alternativi del cazzo, no? Ma come cazzo è che gli alternativi vanno in piazza con la mascherina? Perché non si mettono un cazzo di fulano? E non masca con la mascherina. E' come i Forza Nuova che va in piazza a manifestare contro il fascismo sanitario. Che i fascisti che manifestano contro il fascismo. Siamo al top. Tutto al top. Tutto orwelliano e va bene così. La Cina orwelliana del cazzo, stato nazista, fascista, comunista, che è la stessa identica cosa. Adesso non cambi il colore per dire che c'è la gerarchizzazione, il centralismo democratico di sto cazzo. Che in, in Svizzera ancora ridono. in Svizzera possono cagare in testa tutto il mondo. A parte la California, che c'ha una parte della democrazia diretta a svizzera e ridono del centralismo democratico della Cina paese che vuole esportare sì, il nuovo ordine mondiale ma quello cinese, orwelliano, comunista nazista del cazzo la via della seta di sto cazzo bandiera 5 stelle dei de grillini il cui garante è un, pluri è un pluri omicida stradale e quindi va bene così tutto uruguagliano, tecnologico, tecnologico, perché è tecnologico la Cina. Questo? Questo volete? Lo mm? Sapete che è internazionalmente riconosciuto che più della metà delle pubblicazioni scientifiche sono considerate dalle stesse riviste scientifiche puttanate, fake news, bufale, stronzate? Più della metà delle pubblicazioni scientifiche. Dichiarazioni delle stesse riviste scientifiche che le e Va tutto bene. Va bene così. Mettete il cazzo di pedofili allora alla sicurezza degli asili se va tutto bene. Siate coerenti con il vostro indice RC molto molto molto elevato. A proposito di indice RC molto elevato, sapete che i medici, a parte essere oggetto di barzelletta in tutta la comunità scientifica, chimica, fisica, matematica, ingegneria, etch, etch, etch, Lo sapete che studiano poche ore di nutrizione? Dalle 4, 5, 6 ore di nutrizione? Lo sapete che non fanno l'esame di anatomia, fisiologia comparata, dei sistemi digerenti? Lo sapete? Mm? E poi questi parlano, fanno i medici? Seguono Ippocrate? Che il cibo sia la tua medicina, la medicina è il tuo cibo? E voi direte, ma vabbè, ma ci sono i nutrizionisti. Nutrizionisti. Secondo voi i nutrizionisti fanno l'esame di anatomia, fisiologia comparata dei sistemi digerenti? Non lo fanno. Oh, di che cazzo parlano? Di sto cazzo? Parlano di sto cazzo. Infatti il nutrizionista medio ti dice devi mangiare un po' di tutto, no? Che è <ride> indicativo del fatto che non sa un cazzo. Quando di una materia specifica dici devi mangiare un po' di più, devi fare... Lo puoi fare in qualsiasi modo, no? Che ne so, come... Come, qual è il modo migliore per montare una gomma in una macchina? Ah no, ci sono 3.000 modi, uno equivale all'altro. Io non sei un cazzo di come si monta una gomma sulla macchina. Se un modo equivale a un altro, no? E... Peccato che l'anatomia comparata, la fisiologia comparata dicono che l'uomo è fatto per mangiare la frutta e la verdura. Dato che i medici non sanno che la verdura in realtà nella maggior parte dei casi è un frutto, no? Come la zucca, melanzana, la melanzana, zucchina. Ecce, Se c'è un seme è un frutto botanica ti ridono, ti ridono in faccia se non sei una cosa del genere anche loro come ippocate cagano in testa i medici e gli pisciano in faccia ma direte voi ma i medici oh, che cazzo servono? sono i più malati del pianeta eh, non sanno chi cazzo giurano su ippocate credendo che sia il centramanti dal Longobarda del vino Banfi cioè che cazzo servono? Mm. vanno in tv e sono ipocondriaci Sapete quello che Burioni può conclamato. conclamato? Conclamato. Se parli di morte, si dice la parola morte nella stessa stanza in cui c'è Burioni, esce e scappa dalla stanza, letteralmente sulla stessa missione. questo è un tipo parlare di malattia. normale? Peccato che l'anatomia comparata, fondata da George Cuvier, dice che l'uomo è fatto per mangiare la frutta a livello anatomico. L'anatomia è... Um, la forma degli organi interni, la morfologia, la forma esterna, e la fisiologia e il metabolismo. Noi ci riferiamo in questo caso al metabolismo della digestione. Sapete che i carnivori hanno l'uricasi per difendersi dalla dall'acidificazione provocata dal mangiare carne, voi pensate di aver l'uricasi? C'è qualche cazzo di medico che sa cos'è l'uricasi? Se hai lavorato in medicina, indice cognitivo, indice RC, indice RC, cioè il ritardo cognitivo, è probabile che è molto alto. Lo sapete che nessuna università del mondo, nessuna rivista scientifica del mondo, nessun professore universitario del mondo ha le prove che la struttura anatomica e fisiologica della specie umana è onnivora? Ma non c'è neanche le prove che deve mangiare i semi. Dico, ma... sono scemi o mangiano i sassi? Dove cazzo sono le... i papers? Dove sono? Dove su so cazzo sono? I pubmet di sto cazzo? Non ci sono! Non c'è nessuna prova che la struttura anatomica e fisiologica dell'uomo è onnivora che deve mangiare cadaveri animali, i semi. Non c'è nessuna evidenza! Non c'è nessun cazzo di testo universitario che porta le prove che la struttura anatomica e fisiologica della specie umana è adatta. Onnivoro, voro, voro si intende per voro adatto a. Ci sono i granivori, le galline mangiano i semi, mangiano il grano. Adatte a grani, granivoro. Onnivoro. Onnivoro adatto a, non c'è nessuno di male onnivoro. Che dovrebbe avere otto parti gerente, granivoro, folivoro, fruttivoro, carnivoro, erbivoro. Questo è il livello. Questo è il livello l'hai dato in medicina. E adesso ci vanno in tv a parlarci di cosa dobbiamo fare a livello giuridico, ci dicono giuridicamente come possiamo spostarci, in che comune possiamo andare, in che cazzo di comune possiamo girare, se la circonvaliazione di Roma è 30 km o non è 30 km? E questo è il raggio d'azione per cui puoi uscire dal comune in base alla circonvaliazione di Roma? Quindi sono anche toponomasti di sto cazzo? Non parlare poi del fatto che lo stato spaccia, spaccia letteralmente, spaccia, spaccia droghe, e di cos'è l'indice della buona salute. Cos'è la buona salute? Secondo i medici la buona salute è pisciare acido la mattina. Secondo, secondo loro pisciare acido la mattina è indice di buona salute, perché il loro parametro del pH urinale della mattina è acido. Pisci 5 pH 5, 5 vuol dire 100 volte, perché una scala logaritmica pH 6 è 10 volte più acido del neutro, 5 è 100 volte più acido del 7 che è neutro, anche se il nostro fisio neutro non è 7, ma è 7,4. Quindi se pisci 6,4 stai pisciando 10 volte più acido del normale, del dovuto. Se pisci 5,4 stai pisciando 100 volte più acido del normale, se pisci 4,4 la mattina, Stai pisciando mille volte più acido del normale. Per loro questo è indice di buona salute, pisciare acido. Cioè i medici sono del pisciacido e dicono che bisogna pisciare acido. Siccome loro pisciano acido, sono, siccome sono la categoria lavorativa più malata che c'è al mondo, dati statistici, siccome loro pisciano acido la mattina, siccome loro fumano, siccome sono sovrappeso, siccome hanno una capacità logica bassa, allora per loro è normale che la gente deve pisciare acido, deve fumare, loro bevono il caffè, tra l'altro. Il caffè è una tostatura? È un seme tostato? La tostatura è cancerogena? Che bambini lo sanno? E c'è ancora il dibattito ridicolo tra ritardati se fa bene o non fa bene il caffè? No, ditemi. Ditemi se è normale. Pisciare acido per loro è normale. Allora, cazzo, quelli che pisciano alcalino perché curano l'alimentazione, perché sono vegani e fruttariani? Eh, questi? Non vanno. Cioè, hanno fatto un'autoregolamentazione, si sono fatti la medicina preventiva da soli? Non vanno premiati? No, devono ricevere anche eh, i danni economici di questa cazzo di pandemia economica, di questa cazzo di privazione di libertà? Di questa cazzo. Di questo sequestro. Sono sequestri di persona questi. Quindi se grazie ai medici succede questa situazione qua, i medici dovrebbero stare tutti al Ma non è il gasto normale, quello ostativo. Quello per cui non c'è il permesso premio al compleanno di mammina del cazzo che ti porta la tortina del cazzo o che ti fa la lasagna di sto cazzo. Lo sapete che le persone che stanno male in ospedale, quelle che stanno più male, quelle che sono ehm, più malate, cosa gli danno da mangiare quando non gli fanno la flebo? La lasagna, il prodotto cotto al forno a 2 miliardi di gradi, con cadaveri animali dentro, con latticini, quindi acidosi a gogo. -go. Col glutine, col grano. E poi ci sono medici che dicono che non c'è evidenza che il glutine fa male. Ma peccato che me la devi dare tu l'evidenza che una certa cosa fa bene. Perché non so, ti potrei dire che non c'è l'evidenza che il legno fa male. Mi devi dare l'evidenza tu. Che la nostra struttura anatomica e fisiologica è adatta al glutine, è adatta ai semi, è adatta ai cadaveri di animale. È chiaro? Funziona così? C'è stato un certo Galileo Galilei, no? Che ha codificato il codice, quel che ha codificato la scienza. È chiaro? Già gli arbi avevano codificato, intorno all'anno 1000. Intorno all'anno 1000 di cosa? DC, dopo Cristo. Ancora abbiamo questa datazione medievale da bambini dell'asilo, prima di Cristo, dopo Cristo. Sapete che non c'è nessuno storico in quell'area geografica? Evo, cioè contemporaneo, che parla di questo Cristo? E ancora stiamo con questa datazione. è un falso ideologico insegnare ai bambini prima di Cristo o dopo di Cristo. Ma che perché abbiamo il Vaticano di sto cazzo in mezzo all'Italia? Ah sì? Ah, ho capito. Tutto ruelliano, non c'è nessuna prova storica, no? E poi ti vengono a dire quelli che quelli che hanno l'indice con l'indice RC molto alto e non c'è neanche la prova di assenza. Mm. Quindi c'è la prova di assenza di Topo Gigio? Allora perché non c'è perché non la religione di Topo Gigio dimostrato che è esistito nell'anno, che ne so, 572 c'era la Topo Gigio, basta cancelliamo Cristo, c'è Topo Gigio, e, e datazione si fa da prima di Topo Gigio, dopo Topo Gigio. Mm? È chiaro? Non c'è nessun cazzo di storico. Coevo vuol dire che negli stessi anni, vissuto negli stessi anni, co-geografico, questo è l'ABC della Facoltà di Storia. Nel Dipartimento di Storia ci devono essere più storici, coevi e co-geografici. Non ci sono. Ed era pieno di storici quella zona geografica in quel tempo. Non ci sono. E quindi c'è cioè, bisogno che chiedere alle favole. C'era quel tipo a Genova che denunciava la chiesa della credulità popolare, Dicevamo lo Stato Spaccia, Spaccia, vende le merendine a scuola, vende il caffè a scuola, vende i cadaveri animali a scuola, Spaccia, vende il fritto, vende il fritto a scuola, Spaccia, cerca già della tenera età, di creare una dipendenza, è notorio, anche i bambini in rasino sanno che il fritto crea dipendenza, così come le sigarette, vende le sigarette lo Stato, vende l'alcol, Spaccia, è un cazzo di spacciatore. Poi si lamenta che ci sono le pandemie e deve fare a malincuore le restrizioni di sto cazzo. Lo Stato spaccia. E dov'è la novità? Poi va, va, bussa le case farmaceutiche e dice mi fai un vaccino per un virus che ci ha mutato 8 miliardi di volte? Le case farmaceutiche dicono, sì, ma certo che te lo faccio, e anche in tempi ultra rapidi, derogando a tutte le normative, lo faccio velocemente. E te lo faccio genico, non te lo faccio più tradizionale, te lo faccio genico. Genico. Il vaccino è genico. Lo stato spaccio a scuola, indebolendo... Il metabolismo, indebolendo il sistema immunitario dei ragazzi. È normale che debba indebolire il sistema immunitario dei ragazzi? E cazzo, un ragazzo da scuola vede. ci sono le merendine, le comprano, no? Ci me le vende lo Stato, me le vende speranza, speranza spaccia. Me le spaccia speranza, speranza spaccia. Spaccia cadaveri animali, spaccia. spaccia le patatine fritte, spaccia il fritto, spaccia il fumo. No? Poi fa le ordinanze per cui una regione è giallo-rossa, è nero-verde, è giallo-rosa, è rosso-nera. Poi si mette a fare i cuori da stadio anche, no? Tipo ci avete rotto il cazzo, se lo dice a se stesso. Si guarda allo specchio e dice ci avete rotto il cazzo. ministro Mi speranza con quella faccia lì, con quella faccia lì fa le ordinanze dove la regione diventa rossa. Non puoi uscire dal comune. Non puoi uscire dalla regione. Ma è normale questo? Un milione di vegani non ce n'è uno in terapia intensiva, devono restare segregato, sequestro di persona. Perché? Perché quello con la faccia da speranza, ascoltando i medici, dice che, che, che i vegani devono stare in casa pure loro. No, spiegatemi. Un milione di persone, costrette da tutti quelli che hanno cattive abitudini alimentari esecrabili, abitudini di vita devono stare rinchiusi in casa. È normale quindi che, che un ipocondriaco vada in tv a parlare di malattie, che un primario di infettivologia non sappia che l'influenza si trasmette normalmente. Che non che dica a marzo che l'influenza ha rischio zero, l'Italia ha rischio zero per un'influenza. È normale che uno esperto di zanzare vada a pontificare in tv a dire preso dal Veneto, da quell'altro là del Veneto, il governatore del Veneto ha preso questo qua, quello uscito dal Findrino Banfi e l'ha messo la consulente principale per sta roba. Uno uscito dal Findrino Banfi, esperto di zanzare zero pubblicazioni. In dieci anni che cazzo ha pubblicato una roba sulle zanzare. Quello là, è il governatore di sto cazzo, no? Perché se la maggioranza, il governo hanno le facce che l'ombroso ci farebbe ai trattati, altrettanto farebbe per le facce dell'opposizione, no? Tra Fontana che dice ai capi dei responsabili delle strutture per anziani mi dovete prendere tutti i positivi covid, tutti i sintomatici. Quello gli hanno risposto, ma tu sei scemo di guerra, coglione, non te li pigliamo. Infatti per fortuna solo il 5%, cioè per fortuna, perché quel 5% non è stata tanta una fortuna, ma il 95% dei responsabili dell'SRL ha detto coglione, vai fanculo non te li pigliamo. E Zaia no tanto perché il governo col garante quello lì col proprio omicidio stradale. L'opposizione Zaia dice: eh, Non ci possiamo fare niente. È normale che se uno muore di sinistro stradale, muore di cancro muore di, di qualsiasi altra malattia o diabete, obesità, resto cardiocircolatorio e risulta positivo al covid al Covid, al coronavirus. Non ve lo dicono, no? Ormai i giornalai, i giornalisti di sto cazzo continuano a chiamare Covid, <ride> chi ha una normale influenza coronavirus. Il coronavirus è un'influenza. Allora Zaia di sto cazzo dice: se uno è morto per il sinistro stradale ma è positivo al coronavirus risulta fra i morti per Covid. E non ci possiamo fare niente, dice questo cuor di leone di sto cazzo. Questa è l'Italia. Se vi va bene così, continuate così. Quindi è normale per voi, per voi, che credete a queste cose, è normale che un pedofilo sia responsabile della sicurezza di un asilo. Chiudo ricordandovi che lo Stato bussa le case farmaceutiche e gli dicono mi fai il vaccino? Sì, sì, te lo facciamo, genico, te lo facciamo genico. Non vi dice lo Stato però che le case farmaceutiche nel corso della storia hanno venduto cocaina, venduto loro direttamente con la pubblicità, cocaina, eroina oppiacei attualmente vendono principi attivi inimmaginabili c'è stata la dichiarazione di, di emergenza sanitaria per gli oppiacei negli Stati Uniti venduti da loro le case che vendevano cocaina, eroina oppio cazzo c'è stata la guerra c'è stata la guerra contro l'imperatore cinese perché gli anglosassoni Volevano vendere l'oppio, volevano far vendere alle case farmaceutiche l'oppio in Cina. L'oppio. Gli piace. Cocaina e eroina. C'era una pubblicità, c'era una pubblicità per vendere cocaina e eroina. Di cosa stiamo parlando? Producevano il, il, il, il gas per i tedeschi. Di cosa stiamo parlando? Producevano. Erano la Bayern, deriva da Regi Farben.